Benditalia 2022 continua, abbiamo tante novità da presentare qualcuna anche qui allo stand di Ricambi Garlusi SRL con Massimiliano Garlusi, il suo CEO, il suo Deus Ex Machina. Massimiliano bentornato dopo ben quattro anni. Grazie, bentornato anche a te Fabio, un piacere sempre rivederti. È un grande piacere essere qua in questa per noi nuova edizione di Venditalia perché dopo quattro anni la dobbiamo considerare una, secondo me una nuova edizione. Dopo, questo è il secondo giorno, bella manifestazione, mi sembra tanto interesse, si è alzato molto la qualità degli, degli espositori, penso anche dei visitatori. E noi siamo qua, appunto dopo quattro anni, l'abbiamo sempre fatta, presentiamo la nostra divisione dei ricambi dedicati all'OCS con eh, molte novità che invito tutti a venirle a visitare sul nostro sito ricambigardosi.it e tutta una selezione di ricambi specializzati soprattutto nell'OCS su alcuni settori del, delle macchine vending e soprattutto per quei piccoli operatori che hanno bisogno di assistenza e di un supporto veloce, pratico e penso col giusto rapporto qualità-prezzo per le, quelle esigenze che vanno incontro ad un mercato della, della casa, delle, delle macchine OCS che soprattutto in questi ultimi anni ha avuto veramente una grossa esplosione. Massimiliano, nel vostro caso c'è stata una grossa specializzazione su tutto ciò che è, come dicevi poco fa, l'OCS, il mercato delle macchine per la casa e l'ufficio. Quali sono le maggiori particolarità di questa concentrazione su cui avete diciamo, basato anche gran parte del vostro business futuro? Ma noi come, come azienda e come famiglia ci dedichiamo a questo settore da ormai 30 anni, era lontano 92 quando ci siamo affacciati in questo mercato, e sia come costruttori sia come ricambisti, ovviamente abbiamo, ci consideriamo un'azienda con una specializzazione trasversale sia come costruttori per cui abbiamo dedicato sempre attenzione allo sviluppo della progettazione ma anche con un'esperienza della della trasformazione del caffè, cosa che non è da, da trascurare. In più abbiamo la conoscenza di tutte anche le macchine presenti sul mercato per via della componentistica per cui riusciamo, riusciamo a fare anche quel mix giusto di, di nostra esperienza da poi dopo mettere a servizio della nostra clientela. Ovviamente conosciamo piuttosto bene anche, pensiamo di conoscere bene la struttura del mercato cambiata notevolmente in questi, in questi anni, si pensa che una volta era tutto in mano alla distribuzione automatica, al mercato dell'OCS dell e oggi è una grossa, grossa fetta andata direttamente alla, alla casa nei vari canali che, che ormai conosciamo. E allora Massimiliano, per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? commerciale chiocciola ricambigardosi.it o quello istituzionale info ricambigardosi.it e saremo felici di ascoltare tutte le esigenze e anche consigli per poter sviluppare e migliorare sempre di più la nostra gamma e il nostro servizio. Grazie, grazie per il prezioso contributo. Ciao Massimo! Ciao Fabio e ciao a tutti quanti. Alla prossima!